Ciao a tutti carissimi benvenuti a questo nuovo video di come potete vedere Gravedigger e io mi presento sono Sorse, mi avrete già sentito forse negli altri video di copie che abbiamo fatto con Bombo, Ardox, anche Benix eccetera e questo è il mio primo video appunto in singolo dicevo siamo qui su The Gravedigger un giochino simpatico che adesso andremo a vedere, ho avuto modo di toccarlo un attimo con mano per vedere un po' appunto le meccaniche. Ah, preciso già video prova, giusto perché eh, per vedere anche un po' l'audio se funziona. E noi siamo questo tizio qua, Badgers, mi ricorda qualcosa? Badgers, odio il mio lavoro. Yeah. E bevono e sono felici. Beh, mica tanto, odiano il lavoro eccetera. Stop it, Stop so it. We should. We should. We should. Just. Uh, just bloody quit. Sì. Stop it. un po' di rendo. Stop Stop it. Let's it. Let's just, let's just start our own business. Like what we always wanted to, remember? Potremmo, could I mean uh I could if you could. That is I you're pretty handy with a shovel, you know. Yeah, right, mate. I'm bloody great with a shovel. Gente molto sobria My treasure's buried tolly. Yeah, davvero take that. You you're bloody great with a shovel. You know that focus? And um treasure? well I ain't got no treasure maps. But I got this for Christmas when I was 9. Mm. La guida idiota per scavatori come, no? Intanto <laughs> vediamo che ha una pala dietro. Good, it before he it off. So I'll never go anywhere it. I can read a bit. Let me take a look. Consiglio sempre una Benagol per quel tipo di foccia là perché mi sa che c'è qualche problemino... Vabbè, ma niente di... Okay, to sell it on. Okay, got it. E si chiudono i cancelli. Ah, vabbè, quanto, intanto okay. qua abbiamo la guida introduttiva. Ma va bene, dai, okay, ok, ok, ok, ci siamo, ci siamo. Quindi, inventario per ora. Noi, a noi serve una Gold Earrings anzi, pardon due Gold Rings e una Lost Key. Perfetto, intanto quell'altro dorme. Bella vita, ma vabbè. In poche parole, noi siamo questo tizio qua, Focus. Oppure. Oh. Per meglio dire Fagus Diciamo come lo leggiamo Come è scritto più che sia E siamo stufi del nostro lavoro Ci mettiamo in società con questo tizio qua E appunto Ci mettiamo in società con questo tizio qua E cosa andiamo a fare? Andiamo a profanare tombe Detto semplicemente uh, Ok uh, va, bene, va bene, va bene Queste qua sono Cioè vi dico l'ho già fatto il tutorial quindi intanto vediamo di chi era questa tomba Lester Moore no Lester No Moore le grandi battute tra l'altro che offre questo gioco sono bellissime e intanto cominciamo a scavare con questa bellissima pala detta in termini veneti a Bahia e abbiamo preso la chiave, abbiamo aperto il cancello intanto lasciatemi che magari abbasso un po' l'audio eh, no vabbè in teoria dovrebbe sentirsi dai dai Ok allora andiamo avanti Ho delle stone coffins Che non sono altre delle bare di pietra sostanzialmente E da quello che ho capito Sono dei cavalli Credo Vabbè andiamo ad aprire questa qua Vediamo cosa ci troviamo dentro ma Eccoli qua, infatti, i due gold earrings. Vediamo se si può, non si può neanche vedere di chi è. Però, Clayton Cowthorn. Va mm, bene, e andiamo avanti. Vabbè, ah questi qua sono dei beacon, sono altro delle luci che dobbiamo accendere per tipo punto per non far entrare i fantasmi che vedremo più tardi, cioè praticamente adesso tengono lontani i fantasmi in poche parole. E andiamo qua e accendiamo. A posto. E andiamo avanti. Ecco, vedete? Allora, mai al riposo. Questo spirito desolato non sa cosa rimpiangere. Ma sa solo che la sua esistenza è una brutta battuta, e tutti gli ignari che, che entreranno in, questi territori, in questo territorio sentiranno la sua ira. Le anime, queste anime perse sono molto territoriali, ma perderanno, no, dimenticheranno molto facilmente se saranno indotte, saranno indotte via di una roba del genere. Attira la loro attenzione. Vabbè andandogli vicino eh, Può essere pericoloso E poi lasciarli Può essere pericoloso ma è la via migliore Vabbè Andiamo avanti Ok eccolo qua Intanto intanto intanto andiamo a scavare qua Che è la tomba di James Funderburg Yes E intanto ci sta inseguendo Ciao caro Grazie Allora e non abbiamo trovato niente. Bellissima. Questa è la tomba più bella di tutte, tra l'altro. Va bene. Ah, non ho neanche guardato cosa abbiamo trovato qua, accidenti. È ah, una pipa, una pipa. Perfetto, perfetto, perfetto. Tu vattene, non ti voglio. Vabbè, come si è ben capito, siamo nel, nell'Ottocento, primi Novecento, credo. Questo... Althelfson. Bene, e apriamo il cancello. Vabbè, questo qua era, era abbastanza ovvio come cosa. Qui dobbiamo, dobbiamo abbassarci. Altrimenti, quel bellissimo fantasmino simpatico ci vedrà. E non so effettivamente cosa ci possa, cosa ci possa fare, ma vi dirò una cosa. Non, non desidero molto scoprirlo qui abbiamo Hue Fischer Hue ah tra l'altro in alto a sinistra non ho neanche fatto vabbè neanche... ah qui abbiamo trovato comunque una mappa per andare a trovare il tesoro dicevo in alto a sinistra troviamo anche la, la profondità su cui scavare infatti non so se qua ok vedete non so se si vede in alto a sinistra che più bene o male, è eh, più eh, mano a mano che si va avanti. Si trova comunque... Eh, al livello più basso si trova il tesoro, ovviamente. O quel che è. Noi possiamo ora passare tranquillamente, senza nessun problema. Tanto lui ci metterà 6 anni ad arrivare. E abbiamo praticamente finito il livello. Yes! Basta tornare indietro. Tornare dal nostro caro amico Socio, non so neanche come chiamarlo, che chissà se si sarà svegliato. Non si sa se sta dormendo, perché sento ronfare. Ok, sta dormendo. Eh vabbè, eh, qua ho fatto anche... Va bene, va bene, va bene. Ho fatto un po' cagare però... Ma sì, dai, non importa. Andiamo avanti, press action to continue. Abbiamo sbloccato un nuovo cimitero. Ma cosa aspettiamo? Andiamo subito? Normale. Poi, se riusciamo a finire tutto il gioco, andremo anche a difficoltà hard. Ce la faremo. Buongiorno, Dolly. Qual a una buona Oh, okay. Honestly, poorbus berries here, but I got a good One came to an untimely end not too long ago and got put under with some pretty shiny jewelry. I'll keep my papers peeled. tornare a ronfare, <ride> credo proprio. Eh sì, e eh, andiamo avanti. Cosa ci serve un golden medallion? Ehm uh, Ok, che colocato for the late Linear. Va bene, va bene, va bene. Qui c'è John Copwood Abbiamo Oh ho un cappello! Un cappello Esmond Ryder Si sì, comunque abbiamo sconsacrato, non so come dirlo, un cimitero, stiamo profanando tutto. Non ha mai ucciso un uomo che non ha avuto bisogno di essere ucciso. Mm. forse l'ho anche tradotto male da me. ok che non ho mai avuto il bisogno di uccidere ho sbagliato vabbè ah, non abbiamo trovato niente qua neanche niente che bello qua a sinistra andiamo a vedere qua a sinistra se troveremo qualcosa un bel fantasmino che vi dirò, faccio volentieri a meno Andiamo da questa parte Sperando di non trovare un cancello chiuso <ride> Che bello di nuovo Qui non c'è niente, c'è solo una tomba Una lapide Mezza Morta Una lapide morta giustamente E andiamo avanti No, te voglio, va via Va via Dio, santissimo Cori Perché però sono lenti, cazzo Cioè... Beh, meglio così, meglio così non, non mi lamento, non mi lamento Andiamo qui, vediamo Esploriamo un po' la zona vedere se c'è qualcosa Un altro fantasmino Ok, qua vedo intanto Una tomba Immagino che io debba fare il giro e mi sa proprio che sarà così. Ciao, fantasmio. Ti voglio bene anch'io, ma non voglio un abbraccio da parte tua in questo preciso istante. Grazie mille. Vediamo se riesco a tagliare. Yes. Qui giace... Maur Hirschel. Oh, ok. Va bene, nomi inglesi che comunque... Ci sta. Ah, ok, abbiamo trovato una giacca. E... Una chiave di un cancello Qui Questa tomba che ricorda Ma ah Malcontent Questa tomba che ricorda vagamente Una forma ambigua E non ci troviamo niente giustamente Anzi non ci troviamo proprio un cazzo Eeeh Si sì. Illuminiamo intanto questa Questa luce questa, Questo beacon In mezzo agli alberi non si può andare Che Va benissimo. Ok, no, no, no, ti ho detto, non voglio bracci, grazie. L'in... Eccolo qua, infatti. È questo qua che dovevamo cercare alla fine. Penso che ci troveremo il medaglione d'oro. Non l'avrei mai detto. Anche un cervello? Mm, no, ma fammi vedere, fammi vedere ah cazzo non c'è scritta spero ci fosse scritta una data almeno per vedere in che anno era morta questa persona così forse poteva essere più di aiuto qui? ah ok è bloccata grazie mille no ero curioso accidenti ero curioso di sapere perché trovarci un cervello oddio Ok tutto Caspita, siamo in un cimitero. <ride> Credo che i cadaveri vadano un po' in decomposizione. Ma va bene, io sono ignorato. In teoria, no! Eh, sapevo io. Bastardo maledetto. Ah, ok, è il checkpoint alla fine. Va bene, va bene, ci sta, ci sta. Però io voglio andare a vedere di qua cosa c'è. E non lo so come si potrebbe andare. Ok, forse non ho esplorato molto bene prima Ho fatto un po' la cazzo di cane ah. Ok, va benissimo È morto a 32 anni questo Vecchissimo E abbiamo trovato una mappa E va bene, ci, ci può stare anche questo e... Beh, nel 1856 è morta questa persona Quindi siamo oh. Nel 1856 Oppure dopo il 1856 Chi lo sa Dovrò andarmi a informare effettivamente Perché Ok Non siamo nel 56 Eh degli occhiali Bellissimo Comunque tra l'altro se sì. Questo qua è stato Proprio Seppellito perfetto Perché Robin Graves Cioè Meglio di così un cognome, un fatto proprio Andiamo avanti Tu mi segui pure ma tanto Sei lento fa la morte A parte quello di prima che ho avuto una sfiga pazzesca No, oh, forse sono stato coglione io <ride> Il che è molto probabile Ora dobbiamo trovare la chiave Per uscire da questo postaccio maledetto No, Dio Va bene, va bene, va bene, dai Non importa, anche perché Va benissimo, va benissimo E ci torna indietro Me ne voglio andare a questo posto Ok mm, Sì. Morto due volte, ma Va benissimo così Va bene e intanto io vi saluto qui abbiamo, abbiamo intanto come si dice ma non so parlare eh, scusate anche il primo video quindi abbiamo sbloccato un nuovo cimitero e io vi saluto abbiamo in totale 18 mm, vabbè. e più grave robbers va bene io vi saluto e spero che il video sia stato di vostro gradimento e se non lo è stato mi dispiace ma va bene così Vi saluto e ci vediamo Ci becchiamo più avanti Con le prossime mappe Che faremo All together No, cercheremo, cercheremo anche di migliorare un po' Il nostro Il nostro modo di fare Di non morire soprattutto Fantasmi maledetti Chissà che magari più avanti troveremo Qualche mostro tra virgolette più Cazzuto Speriamo di no Ah anche se dubito. Vabbè, io vi ringrazio e ci vediamo al prossimo video. Mm, ciao ciao.